ciao ragazzi buongiorno bentornati nel canale sono tornata dopo la mia solita pausa estiva questa volta un po più lunga perché ho scelto di iniziare appunto eh, come primo video il primo ottobre proprio per mostrarvi eh, tutte le novità che ho pensato per il prossimo da portare per il prossimo anno appunto eh, qui sul canale youtube Durante l'estate mi metto anche a rivoluzionare il canale, durante l'estate non sono molto presente su YouTube ma ci sono sempre su Instagram e chi mi segue su Instagram già conosce un po' eh, la storia di questo baule. Altre novità che avrete sicuramente notato entrando nel canale è appunto la copertina, l'ho modificata e spero insomma che vi piaccia, eh, ditemi, datemi la vostra opinione sotto nei commenti e magari lasciatemi anche qualche consiglio nel caso per migliorarla ho cambiato anche se vedete il, la foto del profilo quella tonda che si trova dovrebbe essere da questo lato sotto il video ma non ne sono sicura nel caso di qua e sì insomma ho modificato anche la foto del profilo e anche lì eh, non sono molto convinta datemi la vostra opinione e lasciatemi anche lì il vostro consiglio nel caso per migliorarla novità che ancora non avete visto nel canale eh, perché le vedrete pian piano appunto nei video o, ehm, sto pensando di modificare un po' che magari a voi non interesserà più di tanto ma comunque le animazioni eh, dei video che non credo che riuscirete ancora a vedere in questo video ma probabilmente dal prossimo sì e ehm, ho modificato appunto lo studio eh, incomincerò credo eh, avevo l'idea più che altro voi ehm, sempre datemi la vostra opinione sotto nei commenti, eh, per quanto riguarda l'indossare una divisa, diciamo così, eh, mentre realizzo eh, i miei video, volevo anche eh, introdurre, diciamo così, delle mascotte, nel canale così per farci un po di compagnia perché boh, mi sembrava carina l'idea però ovviamente sono sempre idee e voglio condividerle con voi appunto per avere una conferma da parte vostra ma eh, uno dei cambiamenti che potrebbe essere uno dei più importanti che vedrete insomma è eh, la modifica dei contenuti però mi spiego bene non allarmatevi subito come vedete nella copertina i compiti. I contenuti che porto saranno sempre quelli, perché quelli sono gli argomenti che mi piace fare e quelli sono gli argomenti che voglio portare, perché non avrebbe senso per me portare eh, contenuti che eh, non mi piace fare, ma magari le porterò eh, in modo diverso e speravo anche in quantità diversa. Mi spiego meglio, ho notato per esempio eh, durante quest'estate che eh, eh, tra i video più visti ci sono quelli che uh, riguardano i miei viaggi e quindi volevo ampliare uh, un pochino uh, la sezione dei viaggi nel mio canale um, e uh, ampliarli anche non solo portandovi uh, appunto a visitare dei posti o dandovi dei consigli su qualcosa da vedere ma anche portandovi proprio uh, con me nella mia vita um, da camper diciamo così sapete eh, chi mi conosce insomma sa eh, che mi sposto spesso con il camper e la vita in un camper è diversa da quella che può essere una vacanza in, in appartamento o in hotel insomma e quindi volevo portarvi con me anche appunto mentre sono con il camper perché comunque è comunque un'esperienza diversa ma poi anche per uh, condividere uh, quelli che sono diciamo i miei metodi insomma per uh, vivere il camper in modo più pratico e veloce che potremo condividere anche tra di noi insomma, per darci dei consigli un'altra cosa che vorrei modificare è uh, la durata uh, dei video uh, non riesco ancora a capire qual è la durata effettiva che vi piace in tutti i video c'è sempre chi mi dice no è troppo lungo oppure no è troppo corto e, e quindi la mia idea qual è stata quella di a realizzare un video uh, breve in cui uh, mostro appunto tutti i passaggi uh, in modo molto veloce e sintetico uh, delle cose che realizzo che può essere una delle solite cose insomma una ricetta di bellezza una ricetta di cucina un progetto di insomma quello che è e poi uh, realizzare lo stesso video nel senso lo stesso contenuto lo stesso progetto uh, in un video lungo in cui appunto um, siamo insieme, che lo eh, realizziamo insieme e vedete insomma tutte le, le cose, tutto diciamo in retroscena che viene tagliato poi nel video breve e ehm, l'unico dubbio che ancora ho è se pubblicare prima il video breve col progetto finito oppure eh, prima il video completo ehm, in cui insomma ci siamo insieme noi. E subito dopo appunto il video breve con tutti solo con i passaggi insomma del, del progetto con questo magari potreste consigliarmi voi su come procedere le altre cose uh, le vedrete pian piano nei vari video uh, perché comunque vorrei introdurle ma uh, non so bene come e comunque spiegarle adesso senza uh, avere appunto il video Uh, non avrebbe molto senso, penso che sia meglio spiegarvelo proprio durante i, i vari video e questo è un modo per interagire di più, per avere i vostri consigli e, mi piace discutere con voi e quindi eh, quello che vorrei appunto è riuscire a scambiarci uh, idee e opinioni insomma uh, durante il video Uh, un'altra modifica che vorrei portare al canale è quella di anticipare di una stagione uh, l'uscita dei video mi spiego meglio ogni stagione ha dei contenuti diversi da portare diciamo come per esempio che ne so in autunno uh, ci sono le zucche le foglie uh, i funghi le castagne uh, adesso che siamo in autunno vorrei portare direttamente già uh, portarmi avanti e um, Portare già eh, contenuti eh, adatti, insomma, per la stagione invernale e questo l'ho pensato eh, più che altro perché eh, una persona ha il tempo per riuscire ad organizzarsi bene, ad avere tutto il tempo poi eh, per ricreare, insomma, le idee proposte. Scusate, ho cambiato posizione perché avevo tutte le gambe informicate, come già vi spiegavo prima, poi eh, magari nei prossimi video vedrete. Eh, Uh, un po' di più lo studio magari scoprirete anche cosa c'è dentro il baule insomma un po' di cose e boh, ultima cosa, ultima modifica che pensavo era di introdurre anche uh, dei format diversi uh, mi spiego meglio, non spaventatevi subito um, quello che volevo era sempre portare gli stessi contenuti con le cose che mi piace anche perché non avrebbe senso portare contenuti che non mi piace fare Dato che questo è il mio passatempo e eh, voglio farlo per divertirmi, per essere tranquilla e serena e non per fare cose eh, forzatamente che non mi piacciono, e quindi vorrei portare nuovi format con gli stessi argomenti che porto sempre, eh, ma ehm, proposti in maniera... Uh, diversa e uh, ultima modifica la vorrei fare uh, per quanto riguarda invece uh, il mio profilo Instagram mi mancano moltissimo alcune cose uh, del mio canale che però non so se portare nel canale quindi magari ho pensato di provare a portarle nel profilo Instagram però sempre uh, con le vostre opinioni poi magari potrei cambiare idea e portarle qui e eh, delle cose che vorrei portare appunto su Instagram con eh, video brevi eh, vorrei che fossero appunto dei eh, video review eh, per quando eh, provo dei prodotti nuovi o quando eh, scopro dei prodotti di cui mi innamoro e che vorrei condividere con voi purtroppo nei video non so come mostrarveli eh, però questa parte ehm, del mio canale mi manca erano dei video che facevo proprio all'inizio appena ho aperto il canale e, eh, un pochino mi manca un po' perché comunque sono una uh, diciamo una nota per me per ricordarmi quelle che sono le cose che ho provato come mi sono trovata però un po' anche per, uh, per voi perché se, se state cercando se volete comprare una cosa e non siete sicuri magari um, se io l'ho provato potreste anche um, trovare dei suggerimenti ecco Uh, stessa cosa vorrei provare, insomma, degli vorrei introdurre su Instagram o, o sempre su YouTube, io vorrei su Instagram perché la cosa è più veloce, però uh, se um, sempre seguendo i vostri consigli potrei portarlo anche qua, insomma, uh, vorrei introdurre una sorta di um, brevi racconti di aneddoti che mi capitano magari uh, durante la giornata, non capisco mai se sono io strana o se interpreto le cose in modo particolare o se proprio quello che mi accade che non è nella norma, ecco. E basta, mi sembra di aver detto tutto adesso sicuramente dimenticherò qualcosa. Io spero che le novità vi piacciono, uh, lasciatemi tutte le vostre uh, impressioni, opinioni e consigli sotto nei commenti e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!